Benvenuti in questo nuovo video del corso di Crypto di The Currencies. Oggi andremo a vedere quelli che sono i Crypto Wallet Cosa sono i Crypto Wallet Quali sono i migliori Crypto Wallet sul mercato Dunque, iniziamo subito dalla definizione Quindi che cos'è un Crypto Wallet? Puoi pensare a un Wallet Crypto come un portafoglio tradizionale necessario per mantenere la sicurezza dei tuoi fondi Tuttavia diversi tipi di portafogli crypto forniscono misure di sicurezza migliorate rispetto ai portafogli tradizionali. In effetti i portafogli cripto non memorizzano mai la criptovaluta effettiva, al contrario garantiscono la conservazione delle chiavi degli asset cripto. Adesso vediamo la principale differenza tra i wallet. Abbiamo due tipologie di wallet, l'hot wallet e il cold wallet, quindi sarebbero il portafoglio a caldo e il portafoglio a freddo. Un hot wallet è un qualsiasi wallet connesso in qualche modo a internet, gli hot wallet vengono utilizzati per inviare e ricevere le cripto e ti consentono di visualizzare quanti token, quante cripto hai a disposizione per l'utilizzo. Questi wallet sono piuttosto semplici da creare e i fondi sono accessibili rapidamente, fattori che li rendono pratici per i trader e per chi usa le cripto di frequente. Quindi diciamo sono quelli utilizzati principalmente per interagire giornalmente, quotidianamente, settimanalmente con le piattaforme, per esempio le, le piattaforme DeFi oppure per comprare e vendere token, per tradarli e via dicendo perché sono degli hot wallet connessi a internet ciò significa che si può eh, diciamo interagire molto più velocemente e quindi tradare molto più velocemente dunque un portafoglio, un hot wallet è un portafoglio caldo che sempre connessi a internet ti consente di archiviare, inviare e ricevere token. Gli hot wallet sono collegati a chiavi pubbliche e private che aiutano a facilitare le transazioni e fungono da misure di sicurezza. Poiché gli hot wallet sono connessi a internet, tendono ad essere in qualche modo più vulnerabili agli hack e ai furti rispetto ai metodi di conservazione a freddo, quindi i cold wallet. Per cui diciamo che chiaramente c'è un rischio a tenere le criptovalute su un hot wallet rispetto a un cold wallet, proprio perché è connesso a internet ed è più facile che appunto si incorra in scam. Come funziona un portafoglio a caldo quindi in hot wallet? Quando acquisti o estrai una criptovaluta devi impostare un portafoglio per facilitare la transazione, se decidi di utilizzarlo per l'acquisto di beni o servizi. Le criptovalute o meglio le chiavi private che utilizzi per accedere alla valuta vengono archiviate in questi portafogli quando la proprietà ti viene trasferita grazie diciamo alla, uh, alla blockchain. Quando possiedi una criptovaluta ti vengono fornite chiavi private che la identificano come tua, nel senso che non possiedi la criptovaluta però possiedi un codice che ti, uh, cioè delle chiavi private che ti dicono che possiedi effettivamente quella criptovaluta. Le chiavi pubbliche sono simili ai, diciamo, possiamo identificarle come nomi utenti di account. Identificano il portafoglio in modo che l'utente possa ricevere token senza rivelare la propria identità. Per quanto riguarda invece le chiavi private sono delle vere e proprie, diciamo, password tra virgolette. Sono dei numeri di identificazione personale che ti consentono di accedere al portafoglio e controllare, diciamo, il tuo saldo, quante cripto hai, quali token e quali criptovalute possiedi. Avviare transazioni e altro ancora. Senza nessuna di queste chiavi il portafoglio non serve, per cui se perdi le chiavi private del tuo wallet puoi dire addio per sempre. Gli Hot Wallet sono applicazioni connesse a internet e ai, diciamo, ai vari exchange di cripto che ti consentono di utilizzarle. Per un utente, l'Hot Wallet è l'interfaccia per accedere e archiviare le cripto. Per la rete di cripto, il loro ruolo è quello di facilitare eventuali modifiche. Al, diciamo all'history delle transazioni conservate sulle blockchain e eh, diciamo per sapere effettivamente la blockchain sa collegandoti a un wallet quale cripto detieni quali eh, diciamo quali movimenti può fare quali criptovalute può inviare e via dicendo passiamo adesso alle tipologie di hot wallet Abbiamo diversi tipi, abbiamo il Crypto Desktop Wallet che come suggerisce il nome è un desktop wallet che ehm, è semplicemente un software che scarichi ed esegui localmente sul tuo computer, per cui è un'applicazione che scarichi oppure dove ti colleghi online sul tuo computer. Quando generi un nuovo desktop wallet, un file chiamato wallet.dat viene archiviato localmente sul tuo computer. Questo file contiene le informazioni della chiave privata usata per accedere ai tuoi indirizzi, quindi appunto dovresti, tra virgolette, come se fosse una password personale. Se cripti il tuo desktop wallet ti verrà richiesto di fornire la password ogni volta che esegui il programma per autorizzare la lettura del file wallet.dat, quindi diciamo è una sicurezza in più. Adesso vediamo invece cosa sono i web wallet, diciamo che possono essere utilizzati chiaramente su internet dato dal nome web wallet e vengono utilizzati per accedere alle reti blockchain tramite un'interfaccia browser senza dover scaricare o installare praticamente nulla. Questa categoria include gli exchange wallet e altri gestori di wallet basati su browser, nella maggior parte dei casi è possibile creare un nuovo wallet e impostare una password personale per accedervi. Tuttavia alcuni fornitori di servizi detengono e gestiscono le chiavi private per tuo conto. Sebbene questo possa essere più comodo per gli utenti inesperti è comunque una pratica abbastanza pericolosa. Andiamo a vedere adesso i Cold Wallet. Cos'è un Cold Wallet? I Cold Wallet non hanno una connessione ad internet, quindi abbiamo subito la prima differenza. Utilizzano un mezzo fisico per archiviare le chiavi offline, cosa che li rende resistenti a tentativi di attacchi informatici online. Di conseguenza i Cold Wallet tendono ad essere un'alternativa molto più sicura per conservare le proprie cripto. Questo metodo è conosciuto anche come Cold Storage ed è particolarmente indicato per gli investitori a lungo termine, ossia gli holder. Diciamo che eh, qui la, la cosa più importante è non perdere mai le chiavi dato che sono delle chiavi comunque fisiche per esempio ci sono diverse tipologie di cold wallet per esempio il ledger se tu perdi il ledger hai perso tutti i soldi come è successo a un, a un ragazzo che ha perso diciamo milioni di dollari in bitcoin in una chiavetta che è stata buttata diciamo, nella discarica sotto centinaia di tonnellate di rifiuti. Diciamo che la conservazione a freddo implica che i portafogli memorizzino i token criptografici degli utenti in modalità offline, di conseguenza fungono da depositi che puoi utilizzare per le transazioni quotidiane. È interessante notare che ci sono alcuni tipi di cold wallet che si connettono a internet pur mantenendo le loro funzionalità di lavoro di base. Andiamo a vedere adesso qualche tipologia di cold wallet. Abbiamo innanzitutto il paper wallet. Un paper wallet è un pezzo di carta su cui vengono stampati fisicamente un indirizzo e la sua chiave privata, sotto forma di QR code. La scansione di questi codici permette di eseguire le transazioni di criptovalute. Alcuni siti web di paper wallet danno la possibilità di scaricare il codice per generare nuovi indirizzi e chiavi offline. Questi wallet per questo motivo sono molto resistenti ad attacchi informatici online e possono essere considerati come un'alternativa a un cold wallet però uh, ha numerosi punti deboli. Infatti l'uso dei paper wallet è considerato pericoloso sconsigliato. Se vuoi usarli comunque è fondamentale comprendere i rischi ad essi legati. Un importante punto debole è che non consentono di, di inviare una parte dei fondi, ma solamente l'intero una sola volta. Quindi Una volta che eh, devi inviare dei, dei bitcoin, degli ethereum, li devi inviare tutti, per cui può essere utilizzato una sola volta. Per esempio immagina di generare un paper wallet a cui hanno inviato diverse transazioni per un totale di 10, BNB, B, di 10 BTC. Se decidi di spendere 2 Bitcoin dovresti prima inviare tutte e 10 Bitcoin a un altro tipo di wallet, per esempio un desktop wallet e da lì spendere i 2 Bitcoin e poi riconvertire e riportare gli 8 Bitcoin su un nuovo paper wallet. Che quindi comunque è una, è una scelta diciamo molto scomoda anche perché comunque devi passare per forza per un desktop wallet oppure un'altra tipologia di wallet. Un'altra tipologia di cold wallet è l'hardware wallet che diciamo è forse uno dei più conosciuti in questo momento. Gli hardware wallet sono dispositivi elettronici che utilizzano un generatore di numeri casuali. RNG che diciamo lo troviamo spesso lo usiamo anche nella banca per esempio i vari, i vari token che ci sono nella banca che cambiano pin ogni secondo per creare appunto sono utilizzati questi generatori di numeri casuali per creare chiavi pubbliche e private le chiavi vengono quindi archiviate nel dispositivo stesso il quale non è connesso a internet quindi nella specie di questa chiavetta usb quindi i wallet di tipo hardware sono cold wallet e sono considerate una delle opzioni più sicure, più pratiche e più veloci. Anche se questi wallet offrono livelli di sicurezza molto maggiori contro gli attacchi online, potrebbero presentare dei rischi se l'implementazione del firmware non viene eseguita correttamente. Inoltre gli hardware wallet tendono ad essere meno user friendly ed è più difficile accedere ai fonti di quanto possa esserlo con un hot wallet. Ma diciamo che questo è chiaro perché l'hot wallet... Lo hai a disposizione praticamente sempre, mentre i cold wallet li devi prima, diciamo, eh, devi mettere le password, devi accedere, devi spostare i fondi e via dicendo. Però chiaramente sono molto più sicuri rispetto a un hot wallet. Dovresti prendere in considerazione l'uso di un hardware wallet se hai intenzione di tenere le tue cripto per molto tempo oppure se hai grande quantità di criptovalute. Attualmente la maggioranza degli hardware wallet permette di impostare un codice PIN per proteggere il dispositivo oltre a una fase di, recu una frase di recupero che può essere usata nel caso in cui il wallet vada perduto. Quindi diciamo sono molto molto più sicuri, però chiaramente bisogna fare sempre attenzione a dove vengono posizionati questi, questi wallet. Questo è il nome, uno dei nomi dei wallet, dei hardware wallet più importanti per esempio è il ledger e dovete fare attenzione dove comprare. Perché comunque molti per esempio lo hanno acquistato su Amazon, alcuni lo hanno acquistato su siti poco sicuri e uh, sono in realtà, erano solo dei wallet che erano già stati usati, chiusi e riaperti. Per cui quando hanno, diciamo, le persone inserito i loro fondi sono, si sono ritrovati senza quello che avevano depositato perché erano stati scammati.